Giulia Delellis vincerà il Grande Fratello Vip? Il primo indizio. Grande Fratello Vip, Giulia Delellis, l'indizio sulla sua presunta vittoria. Giulia Delellis ha al suo seguito una quantità smisurata di fan che continuano a sostenerla in ogni sua iniziativa. Sui social non si fa altro che parlare della bellissima fidanzata di Andrea Damante. Nel corso dell'ultima diretta, inoltre, le followers della ragazza hanno potuto dimostrarle tutto il loro affetto. Ilari Blasi ha infatti aperto un televoto flash per poter decretare il preferito del pubblico. Alla fine, la bella Giulia è finita tra i più votati, guadagnandosi così l'immunità per questa settimana. La conduttrice del reality show ha anche mostrato al pubblico le percentuali con cui sono stati votati i vari inquilini della casa. A farci pensare che la Delellis possa essere una delle papabili vincitrici è stata proprio la classifica mostrata dalla Blasi. Giulia Delellis vince il grande fratello VIP? La classifica che non lascia dubbi. Le fan di Giulia Delelli si sono unite per votare a più non posso la loro Benjamin. A grande sorpresa, la fidanzata di Andrea Damante è finita tra i preferiti del pubblico. I primi indizi ci fanno anche supporre che possa essere proprio lei la vincitrice di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. A parlare chiaro sono proprio le percentuali del televoto flash aperto nel corso della diretta. L'ex di uomini e donne ha infatti ricevuto un bel 27%, percentuale altissima se consideriamo che potevano essere votate ben 11 persone. Questo dato non indica certo la vittoria, ma, senza dubbio, la fa avvicinare sempre di più alla vita finale. Grande fratello VIP, testa a testa tra Giulia e Daniele, uno di loro vincerà in reality? E se Giulia è stata la più votata dal pubblico, subito dopo di lei cè Daniele Bossari. Il conduttore ha infatti ricevuto un bel 22 di voti. Insomma, due ottimi risultati per i due concorrenti del GF VIP. A questo punto, sembra proprio che la Dellelis e Daniele siano due dei papabili finalisti di questa edizione del reality show.